Nazioni Unite, denominazione indicante il complesso degli stati in guerra contro le potenze del tripartito. Con la sconfitta del tripartito, le Nazioni Unite divennero organizzazione internazionale generale per il mantenimento della pace. Tale evoluzione, preparata nel corso della conferenza di Dumberton Ox, 21 agosto 7 ottobre 1944, e di Yalta fu realizzata nella conferenza di San Francisco. 25 aprile e 26 giugno 1945, dove 50 stati sottoscrissero la Carta delle Nazioni Unite.